Benvenuti a tutti a questo nuovo video di 1, 2 3 ricreo. Oggi voglio farvi vedere come sostituire, neanche, come sistemare la cerniera di un borsone che mi si è rotta. Allora, questa tasca del borsone mi si è rotta. E Non vale la pena scucire per rimetterla nuova. Con i costi che ci sono dei borsoni, tante volte conviene buttarlo via e... E sostituirlo, insomma, perché anche la cerniera costa. Allora, però io siccome recupero anche le cerniere da borse che si rompono, giubbotti che butto via, che sono rovinati, ho una cerniera che posso utilizzare per questa tasca. Posso fare due modi è sempre di utilizzare la vecchia cerniera, di utilizzare il nastro della vecchia cerniera come base per attaccare la nuova cerniera. Potrei utilizzare la eh, colla da stoffa, posizionare la cerniera e incollarla sulla cer sul nastro della cerniera rotta. Io non amo molto la colla e non ce l'ho, la colla da stoffa non non l'ho mai acquistata comunque anche acquistarla ha un certo costo per cui tra, tra il lavoro il costo della cerniera se non l'avete e il costo di, uno, di un borsone nuovo non vale la pena per cui io andrò a cucirla per cui molto semplicemente cerco una cerniera compatibile che si possa eh, adattare che poi con uno zaino posso metterla anche di un colore che si vede, insomma, su un borsone non, non dà fastidio che ci sia un azzurro chiaro e questa è, è una cerniera, ad esempio, di un vestito che, non, che si è rovinato e ho scucito la cerniera per cui semplicemente andrò ad posizionare ve la faccio Dovrei farla col, col blu scuro nero per adattare, ma siccome per il tutorial non si vedrebbe, vi faccio vedere come posizionarla col celeste, che così si vede meglio. Allora io vado a prendere degli spilli, apro la cerniera e inizio. la cerniera sulla cerniera e qui dove c'è il nastro a fissarla con gli spilli quindi me la punto tutto in giro in giro una volta che ho fatto questo lavoro di posizionamento la mia macchina del cucire non è così non ha un braccio così libero da, da permettermi di cucire due cerniere una sopra l'altra. Per cui dovrò fare un punto a mano. Perché non, come vi ho detto uso il nastro della, della cerniera rotta come base. Con la colla basta incollarla. Con delle mollettine fermarla per metterla nella posizione giusta, se invece dovete cucirla, vedete cosa dovete fare: lasciare un 2 mm tra una spirale e l'altra. Questa è un po' più lunga, per cui non ho problemi, la faccio andare dentro un pezzo di più. Lavoro comodamente con la cerniera aperta, non tirate la cerniera ma lasciatela morbida. parto sempre da un lato e vado sull'altro, da tutte e due le parti. Anche se da una parte è un po' più scomoda da fare questo lavoro, Ho puntato quegli spilli sulla cerni... sul nastro della vecchia cerniera. Ora la provo per essere sicura. E vedete come viene una volta chiusa. Ci sarà il nastro della vecchia cerniera. nastro della nuova Bene, per cucire naturalmente a mano come vi ho detto la mia macchina a cucire non è in grado di fare queste cuciture poi in questa posizione e mettersi a scucire tutto improponibile per cui nodo dal filo, io metto il filo doppio lo fisso sul dietro sulla cerniera della faccio passare poi prendo il filo nel mezzo in modo da bloccarlo ecco qua, e vado sul È facile cucire in questi tutorial, quando è molto più semplice, quando lo fai seduta tranquillamente, non devi pensare alla macchina. Allora, io per fare un punto un po' più resistente, faccio un punto in avanti, e poi torno indietro di un paio di millimetri. Rinfilo l'ago e lo mando avanti. In questo modo viene un punto più resistente, qualcuno lo, lo, lo chiama punto all'indietro, punto macchina. Comunque io faccio, torno indietro di un paio di millimetri da dove sono uscita e faccio un punto in avanti. Torno sempre indietro e faccio un punto in avanti. In questo modo il è molto più resistente anche il filo non vi ho detto ma deve essere un filo di nylon non un filo di cotone perché non terrebbe posiziono la mia cerniera vedete lascio un leggero un paio di millimetri tra un astro e l'altro e sempre un punto indietro e uno in avanti infilo il, la punta dell'ago un paio di millimetri dietro dove sono uscita e poi vado in avanti e lo continuo bloccando la mia cerniera è un punto veloce in questa maniera non vado sul materiale telato che più viene bucato e meno diventa resistente più facilmente si strappa perché non ha una vera e propria struttura e qui dentro è plasticato e questa plastica quando viene perforata si strappa poi per cui io faccio questo lavoro in giro in giro più piccolo faccio i punti e più sono resistenti naturalmente tolgo gli spilli per ordine che arrivo e un po' da da da, da. complicato come posizioni delle mani ma insomma bisogna un attimino da un po fastidio il borsone ma in questo sistema con poco si riesce a recuperare un borsone che è ancora in buone condizioni se avete una cerniera proprio costo zero se invece dovete andarla ad acquistare magari ci sono questi. Adesso ci sono tanti negozi che non sono mercerie in cui anche le cerniere, soprattutto quelle al metro, non costano tanto. Ho attaccato il primo nastro, vedete come viene. E ora sto lavorando sul secondo. È decisamente un po' scomodo da lavorare. un po' di pazienza insomma si combina tutto vi consiglio di aiutarvi con un vitale ma questo sapete io lavoro con questo almeno mi hanno insegnato con questo non saprei non sono in grado di cucire senza vedete piano piano il lavoro viene così ecco, finito di cucire. Naturalmente sull'inizio e la fino date un po' di giri di filo, fissate bene il, il filo quando avete terminato. Per. E questo è il risultato finale. Vedete, questa è la cerniera che abbiamo applicato. Questo sarebbe l'altra tascona, quindi l'originale. E questo è l'effetto che si viene a creare sul borsone, che non mi dispiace. Ehm, come vedete, vedete dal cursore che la cerniera non era nuova, per cui è stato fatto tutto col riciclo. In questo modo, in una maniera che possono fare tutti, quindi semplicissima, io ho aggiustato più che sostituito la eh, cerniera al, alla tas al tascone del mio borsone se fosse stata il, il borsone stesso vedete che è un ha un'altra cerniera potevo fare la stessa cosa perché comunque ho il nastro della cerniera anche qua per cui avrei fatto la stessa cosa spero che eh, questo tutorial vi sia stato di aiuto, vi sia piaciuto o comunque vi abbia incuriosito quello che si può fare con il riciclo senza buttare via niente. Arrivederci alla prossima da un 2 3 ricreo.